Buongiorno, buongiorno, sono le sei e mezza, ho rimandato la sveglia già un paio di volte ma di là mio fratello non lo sento neanche muoversi quindi adesso cerco di ritirare un po' di cose qua dentro la tenda e di smontare perché oggi dà di nuovo pioggia e freddo e quindi visto che adesso non sta piovendo è meglio ritirare la tenda per non fare la fine degli altri giorni di ritirarla tutta bagnata in zuppa quindi buona giornata a tutti oggi ho anche un ospite non pagante nella tenda, guardate qua le tende le abbiamo smontate fa abbastanza freddo ma almeno non sta piovendo come dicevano le previsioni per il momento ha dato solo due goccioline, ovviamente mentre smontavamo le tende, ma siamo quasi pronti. Fa talmente freddo che l'acqua dei lavandini dove si lavano i piatti dove ho caricato l'acqua per le borracce sembrava bollente. Invece era perché avevo le mani ghiacciate e l'acqua era fredda. Ah, freddo! Stiamo partendo, il campeggio era anche molto carino con il laghetto e con persone un po' più pazze di me perché come vedete io sono con la giacchetta, la felpa e fa freddissimo e c'è gente che fa il bagno nel laghetto alle 9 del mattino e noi partiamo e speriamo che non piova come ieri. Ah, a dopo ragazzi! ragazzi stiamo entrando in Augsburg o Augusto e ci sono un po' di lavori in corso c'è l'odore di panetterie e di beccheri da tutte le parti e mi sta venendo una fame assurda e, e niente, andiamo a vederci un po' il centro, la cattedrale, il quartiere di ieri sapete che io non ho memoria né per i nomi né niente. Ma state attenti, me li faccio vedere adesso che ci arrivo. Ciao, a dopo. Siamo appena entrati in Augsburg Spero si dica così. Lì ci sono le mura. Questa è la salita che va verso il centro. Là dietro ci sono muri e le dimi. E non vedo l'ora di fare una minima di colazione perché abbiamo preso solo il caffè stamattina famissima e c'è un sacco di profumo di beccheri pane e anche kebab ormai a quest'ora quindi stimola la fame ho oh fame ragazzi andiamo a far colazione e poi andiamo a vedere un po il centro e il quartiere popolare furghieri va bene a dopo Ragazzi, siamo arrivati giusto in tempo del suono delle campane con le musiche di Mozart. Siamo un po' lontani, ma siamo fermi al semaforo. Quindi spero che si senta. entrando nel quartiere fuggerei non so l'ho detto tre volte e tre volte in maniera diversa prima o poi prendo quella giusta non è vero non era quello l'ingresso adesso facciamo il giro giusto promesso che ce la facciamo ad arrivare al fuggerei, fuggerei. Oh. come si chiama? Oh. fuggerei Bisogna andare a piedi, perché ci hanno sgridato le guardie, o vai sulla strada o vai a piedi, giustamente, qua non è segnata la ciclabile, e quindi andiamo a piedi, piano, sempre dritto. Fuggerei, che è questo qui, è il quartiere popolare più antico al mondo, con queste case costruite, fatte costruire dall'omonimo fuggirei Fuggerei, e scusatemi se lo pronuncio in maniera sbagliata, ancora adesso sono abitate e il prezzo è di, penso, non mi ricordo esattamente, ma sugli 80 centesimi all'anno e 4 preghiere al giorno, quindi vivono in queste case popolari stupendo molto carino proseguo perché sennò mi perdo mio fratello Edini a dopo ragazzi finita la visita alla città abbiamo lasciato Dini in stazione e adesso abbiamo una settantina di chilometri per arrivare a Monaco ed è l'una di pomeriggio quindi dobbiamo darci una mossa anche perché anche oggi come vedete il cielo cupo per ora ci sta risparmiando e speriamo che non piova o quantomeno non tanto quanto ieri e quindi me la son già mandata vero va bene ragazzi Anche oggi si va in salita. Questa all'inizio era segnalata all'8%. Adesso siamo al 7%. Secondo il mio wow. 8% adesso. Avevano ragione. Mannaggia loro. Mannaggia loro. Uf, uf. Dai che siamo in vetta. La Fatta. E ora di discesa e ancora salita dai Giappino dai Giappino pedala stiamo percorrendo questo pezzo di strada sulla provinciale che non è per nulla bello ma non c'è la citabile al lato come di solito e quindi la facciamo un po spediti per vedere di trovare un pezzo di ciclabile perché qua passano camion auto e moto che ti superano a tutta velocità discesa molto ripida punterbunker back un chilometro game on muriel game on via le mani dai freni anche un timido sole è sopra proprio tra le nuvole eh? fa proprio il spiraglio così ci siamo fermati un attimo perché Muria sta controllando la mappa e abbiamo curiosato lì che vengono le uova fresche 2,80 euro 10 uova fresche ma noi abbiamo ancora una quarantina di chilometri a arrivare a monaco arriverebbero già frittata quindi per ora non le prendiamo giusto giusto Va bene, e allora proseguiamo andiamo come a cercare da mangiare Sempre Sempre come dico io, lui da solo retta a me, non è vero Lui è il fratello maggiore, lui comanda Ah, dopo Ragazzi non stiamo trovando neanche una panetteria I paesini sono piccolini e non hanno panetteria Hanno tante chiese, ma neanche una panetteria E io ho paura che Muriel tra un momento o l'altro Inizi a darmi dei morsi alle braccia vedo troppo fumata anzi mi sa che si sta fermando proprio per mangiarmi le braccia o per comprare delle zucche mi sa di no là ci sono le zucche non so se sono riuscito a farvele vedere però Muriel va mancano 31 km al centro di Monaco da fare, non abbiamo trovato da mangiare l'unico paese con una panetteria è questo ma la panetteria è aperta ovviamente solo la mattina, alle 12 chiude e io sto come vedete girando al largo da mio fratello prima che mi mozzighi una caviglia, un braccio o qualcosa e pazienza, oggi si digiuna mandiamo un po' giù di panza anche se non fa tanto bene Puh, che noia va bene, a dopo il nostro pranzo di oggi è stata una barretta della Kellos divisa in due E mezzo pacchettino di frutta secca divisa in due Questo è stato il l'auto pranzo perché come vedete la bakery è chiusa E altro non abbiamo trovato E si pedala e basta, speriamo di non svenire Ciao ciao Muriel che vuole fare il record No, eh. oh, non ci prende, sì. 34 ragazzi stiamo entrando in Monaco oddio al centro sono 13 km ancora eh? però stiamo entrando nel territorio di Monaco Monaco e supero anche Muriel finalmente abbiamo trovato una panetteria e mangiamo un brezel con formaggio e prosciutto e altri brezzel qua dentro Muriel sei contento di mangiare adesso? Con la Metti boccatura? via la camera e vanni mangiare Metto via la camera e ti faccio mangiare Metto via la camera e lo faccio mangiare e mangio anch'io Siamo arrivati in centro a Monaco, quasi vicino alla stazione, lì c'è Muriel e qui dentro c'è il Decathlon e sto andando a comprare un po' di pastiglie dei freni della mia bicicletta che quelle davanti sono quasi finite ne prendo già un paio di scorta così le tengo lì visto che tanto sono leggere e poi andiamo a recuperare Dini. ma siamo ormai arrivati, a dopo ragazzi! di Ian. Qui siamo nel cortile, abbiamo appena ritirato le biciclette giù nel garage e siamo pronti a salire.